Lo scopo esteriore appartiene alla dimensione orizzontale di spazio e tempo. Lo scopo interiore riguarda un approfondimento del tuo essere e nella dimensione verticale dell'adesso, senza tempo. Il tuo viaggio esteriore può contenere milioni di passi. Quello interiore ne ha solo uno, ed è il passo che stai facendo ora. Se ne diventi profondamente consapevole, ti renderai conto che contiene dentro di sé tutti gli altri passi, e anche la destinazione. Quest'unico passo allora si trasforma in un'espressione di perfezione, in un atto di somma bellezza e di qualità. Ti condurrà all'essere e la luce dell'essere risplenderà attraverso di te. Questo è sia lo scopo, sia la realizzazione del tuo viaggio interiore, del viaggio dentro di te. Sarà importante per te fin tanto che non avrai capito il tuo scopo interiore. Dopodiché lo scopo esteriore non sarà altro che un gioco che potrai continuare a fare semplicemente perché ti piace. È possibile anche fallire completamente nel raggiungimento del proposito esteriore e allo stesso tempo riuscire al 100% in quello interiore. Oppure il contrario, che è il caso più comune. Ricchezza esteriore e povertà interiore. In ultima analisi, naturalmente, ogni scopo esteriore è destinato a fallire, presto o tardi, perché è soggetto alla legge della transitorietà di tutte le cose. Prima ti rendi conto che il tuo scopo esteriore non può darti un appagamento duraturo, e meglio è. Una volta che conosci i limiti, rinunci all'irreale aspettativa che debba renderti felice, e lo subordini al tuo scopo interiore.